Riccardo ci ha chiesto di fare questo video Noi abbiamo accettato Vabbè noi no, faremo beh, delle prende. domande sì, esatto. E lui e Quando, quando sbaglio dobbiamo scelta. fare la ceretta Che cosa significa eccedenza nel linguaggio economico? Eh ma cazzo è cazzo No <ride> infatti ci stanno le domande difficili e domande E domande un pochino è più, più Eccedenza Eccedenza mm, nel linguaggio economico Economico in che sì. contesto? Non so Non è vero No in La posso <ride> fare io? Vai giù Vai cazzo guarda quanto è appiccicoso <ride> Vai draia No no no no no allora, Fabianino fai oh, vai Oh, oh no ricarica Fabianino sono sei No no no no no no no no no oh, no no la vinta la vinta la, la, la, la prego, è presto Dica la serie No no non, non no no oh, no no no no no no la no no prego. no Ma, no te... no te... no te... no te... Nah. <ride> Beh, 1 sto. Eh? Il nome? Controvela. 1. Ah! detto che sta brava. Brava, tipo. <ride> <ride> questa la di assistere. Oh, guarda Mamma mia! Allora, dove, dove, dove. <ride> dove si trova Carton? Eh, Raga, ma io posso osamente, cazzo. Carton, sta in È Europa. Facile. Sì, si sì. in Europa. No. Ah, ho Sicura non lo so, non so la <ride> Tu pensa al sudore sì. Ma che tipo? Tu pensa al Sudan. sudore Bravo! Vabbè Però questa è far... aiutata eh Vabbè per... Ok Vado io toccata. Dove si trova Bangalore Dai questa è facile Eh vista Due uno Vai Che sto facendo? L'ho fatta meglio io l'ha fatta meglio No E da detto <ride> <ride> Sto più brava io, oh, io benissimo l'hai fatto cioè, cos'è il flashback? ma non vero <ride> ah, raga, oh, il flashback è una parte importante del testo okay. che praticamente costituisce la, la struttura ossia del racconto che cosa di dici? raga, raga io, io ho scritto così eh no, ho scritto no, no, no ah, ma il flashback è quello eh no, no, quale flashback? e noi ci cioè stavano un flashback a Ana ple, Plessi analessi, sì, Alessi. Eh. Vai. Vai. vai vai 3 2 1 vai Mi ha fatto male il dito grazie <ride> Ok, okay. l'ha fatto male No In che anno Gato. è nato Gesù dai, allora, io, no, che sparo oh, Dai Ma no, no, allora mi, sta, mi sì. è venuto il dubbio Ok sì. allora, O l'anno 0 oh. oh. O il 33 avanti Cristo eh. Quindi cosa ci La prima risposta è giusta È stata la prima quindi ok dai, tu devi fare i voti. Ma a lui ho deciso che era indeciso. Mi cava di scuola. No, eh, ho un Appunto. Prima risposta, scelgo. Da quali parti è composto l'apparato riproduttore? Femminile. Ovaglie. Magina? No. no. Te la posso fare. Magina, che cazzo ho detto io? Te la posso No, no, no. Te non la l'altro Pronta? 3, 2, 1. Vai. Da Sì, ma così mi sta il ginocchio di quando, ok? Dove lo appoggio questo? Non la faccia, guarda. No! <ride> <ride> Porca troia! Cioè, sai bene quanti pelincio ah. ho sotto la scelle? Fai vedere. Ti rendi conto quanto falza. potrebbe fa male? Oddio! No, le già l'hai fatto. A parte il... No, oh, oh, qui, Elena. Or... A parte parola, qui, vedi? Ah, qui. Non parte... so, ora qui, qui, qui. qui. No. <ride> no, lì è appare perché non ce l'ha. Oh, perché qui. No. Eh, però. Perché ma devo fare lì. No, Elena. Ah, ci sono. Per No, ma che cazzo fa? <ride> ma dove l'ha dove l'hai messa? Ah. Pesci. <ride> Madonna! Sei una pipa sulle braccia!